Siamo a Napoli in un momento particolare, in un periodo Covid, sostanzialmente siamo in attesa del maestro Pepe Barra per vedere se riusciamo a strappargli qualche battuta, mi pare che sia particolarmente teso eh, non so il perché, ma quindi noi aspettiamo fiduciosi, sta per essere portato qui nella postazione l'assessore. Allora, intanto che aspettiamo il maestro Barra, siamo qui al banco crispo, crispo confetti d'autore, possiamo dirlo con grande convinzione e soprattutto con grande... Chiarezza, Confetti Crispo fanno parte della storia di questa meravigliosa città che è Napoli Gennaro è uno dei, dei responsabili marketing Gennaro stasera siete qui, a... restiamo a Napoli, perché dobbiamo restare a Napoli? Eh, dobbiamo restare a Napoli perché Napoli offre tantissime opportunità di svago, di divertimento e di turismo c'è la possibilità di fare anche il turismo e il divertimento qui a Napoli da napoletane, non c'è bisogno di andare fuori. E sono tanti i napoletani che non conoscono la città? Parecchi, infatti qua tutte le sere questa manifestazione ha fatto sold out che è stato diciamo, un vero successo sia della città, è anche una conferma che comunque c'è tanta gente e quindi insomma... Perdonami, sembra una marchetta pubblicitaria, ma perché no. mangiare con i, con i confetti Crispo? È una mia curiosità. Perché? Non ho capito la domanda. Perché mangiare, comprare, acquistare, preferire i confetti Crisp? Ma i confetti Crisp sono innanzitutto la tradizione dei confetti a Napoli e nel centro-sud d'Italia sicuramente, insomma sono veramente un'azienda di grandissimo livello, di grande qualità, di grande attenzione a quelle che sono tutte le varianti di, di prodotto e poi sono molto attenti anche all'ambiente e diciamo, alla produzione che siano ecosostenibili, quindi comunque è un'azienda da premiare, sempre presente anche a grandi eventi, ma non solo per pubblicità, proprio perché. Loro ci tengono assolutamente. È un pezzo della storia di Neampoli? Eh sì, assolutamente. Barra un pezzo di storia, arte, cultura, recitazione. Su Peppe possiamo dire di tutto e di più. Peppe stasera una serata importantissima, anche se funestata da questa nuova restrizione Covid. Purtroppo da domani sai che ci sta di nuovo l'obbligo delle mascherine. Artisticamente come stai vivendo questo momento? Comunque a Napoli artisticamente non si ferma mai, come ben abbiamo visto in questo momento drammatico, è proprio una reazione artistica, poetica e magica stasera, si conclude una bella serata, una bella rassegna e devo dire abbiamo tutti quanti contribuito a rendere un poco più allegri e più gioiosi, i napoletani e eh, eh, eh, questa magia, devo dire, la magia di Napoli ce l'invidia tutto il mondo. Speriamo che con questa magia possa essere anche una magia esorcistica per far finire questa brutta pandemia che è veramente triste e brutta. Assolutamente sì Peppe, restiamo a Napoli perché, dammi un motivo. Recidiamo a Napoli perché prima di tutto perché Napoli è stata eh, ed è ancora eh, una capitale europea di cultura. Noi ne abbiamo tanta di cultura e tanto amore per la cultura, per cui eh, perché Napoli. Ecco perché.